Siamo giunti al decennale di questa attività del Jazz Orchestra eh, insieme alla collaborazione dell'Associazione Jazz Orchestra e al grandissimo apporto del Comune di Salerno, dell'amministrazione del Comune di Salerno, raggiungiamo questo traguardo del decennale, di dieci anni di attività. Siamo partiti nel 1997 con una presentazione dell'orchestra con 40, più di 40 musicisti salernitani. E man mano insomma, siamo arrivati a oggi che è un, un sogno veramente importantissimo sia dal punto di vista professionale sia per la soddisfazione anche eh, per Salerno ospitare diciamo, una grandissima cantante come D.D.B.G. Eh, sono veramente contento di, di, questa, di questo traguardo raggiunto perché naturalmente eh, rappresenta un, un punto di, di ripartenza dopo dieci anni e quindi crediamo fermamente diciamo, nella possibilità di continuare avendo diciamo, grandi ospiti. Ormai eh, i primi anni dove c'era un timore riverenziale nei confronti dei grandi artisti oggi non è più così ma eh, questo non eh, esclude diciamo, il grande entusiasmo che i musicisti eh, pongono all'interno di ogni sì, piaccia. Re, il giwotere a Salerno è sicuramente un orgoglio, un'opportunità e davvero delinea un, un evento di profilo internazionale. Per questo dobbiamo ringraziare la Salerno Jazz Orchestra, eh, il maestro Stefano Giuliano e gli altri 17 musicisti, 18 musicisti che accompagneranno la grande artista un evento reso possibile anche dall'accompagnamento di sponsor nazionali, questo se, ci fosse, se fosse necessario ancora a sottolineare la qualità dell'evento. Tutto questo ha reso possibile anche un contenimento dei costi per il pubblico che per 20 o 10 euro potrà accedere a uno spettacolo straordinario. Ascoltare un artista del genere che è Valenza. Eh, credo che come insomma, sentiamo il gota del, del, ascolteremo il gota diciamo, del jazz mondiale, DDE ormai non ha nulla più da dover dimostrare e proprio per questa sua serenità probabilmente ha la capacità di trasmettere in un modo unico e quindi sa coinvolgere il pubblico in un modo unico, ecco, per cui io ci ho già suonato con un'orchestra e quindi so che ha una potenza vocale unica e il grande coinvolgimento diciamo, che eh, dedica diciamo, anche ai musicisti stessi che diventano anche loro fonte di energia per la musica. Penso che tu voglia presentare qualcuno in particolare. Paolo Pelella, eh, che è eh, bassista insomma, conosciuto a livello nazionale. Eh, di Bisco, tra l'altro, e quindi niente, Paolo con tanti altri musicisti collaborano in questa associazione Stratum Just per dare una mano da, da, dal punto di vista organizzativo. E quindi, naturalmente, è un'orchestra che lavora anche dal punto di vista organizzativo. Si lavora tanto, ma ci si diverte anche tanto, immagino. Soprattutto questa è la base del nostro artisti, vivere la musica e soprattutto coinvolgere anche le nuove generazioni, perché noi abbiamo un seguito di nuovi musicisti che stanno maturando, il conservatorio ha aperto delle classi di jazz, sono dei corti, insomma è, un, è tutto in fermento e a noi questa cosa ci elusica chiaramente avvicinare anche i più giovani a questo tipo di musica, che è normalmente considerata un tipo di musica di niente. Vi ringrazio.